Sono Marina Valovic e sono una giornalista serba nata a Belgrado nel lontano 1981 in quello che fu Socialistica Federativa Repubblica Jugoslavia. Mi sono trasferita in Italia 16 anni fa, per l'esattezza 29 di settembre del 2000, soltanto 5 giorni prima della caduta di Slobodan Milosevic, che avvenne nel 5 ottobre del 2000. Oggi siamo nel 2016 e gli anniversari sono ancora di più importanti e cruciali per quanto concerne i Balcani. Quelli erano i miei anniversari personali che però erano sempre in concomitanza con quello che succedeva nella politica del paese e che inevitabilmente ha influenzato anche le nostre scelte di vita. Quando dico le nostre parlo della mia generazione, di quelli nati negli anni Ottanta. Che vengono spesso chiamati millennials. Cosa è successo quest'anno? Ci sono tre anniversari che purtroppo per quanto riguarda i Balcani sono sempre dolorosi e pericolosi. 24 di marzo del 2016 Radovan Karadzic, l'uomo che è stato condannato, che è stato prima accusato per i crimini della guerra in Bosnia e Herzegovina e soprattutto per quello che fu definito il peggior massacro e genocidio dalla Seconda Guerra Mondiale, ovvero quello eh, massacro di Srebrenica, è stato, stato condannato dal Tribunale Internazionale dell'AIA a 40 anni di galera, che significa l'ergastolo visto la sua età. Lo stesso giorno, paradossalmente, e non si sa, molti parlano i Balcani, sono pieni dei complotti, e delle teorie di, di complotti, il 24 di marzo del, del, dello, di quest'anno 2016 Belgrado ricordava un altro anniversario, cioè un'altra data importante per questo anno, ovvero i 17 anni del bombardamento della Nato di Belgrado. Dunque una contraddizione in termini, una giustizia è anniversario di quello che noi ancora oggi definiamo come un'ingiustizia da parte di questo mondo occidentale oppure dell'Europa dove andiamo comunque a mirare e che tutt'oggi non ha le alternative per quanto concerne il futuro. Ma ancora di più un altro anniversario è importante ricordare di quest'anno ma non soltanto per quanto riguardano i Balcani ma soprattutto l'Unione Europea. Parlo del 27 di giugno del 2016 ovvero dei 25 anni dall'inizio della guerra in ex Jugoslavia un anniversario che probabilmente nemmeno i Balcani hanno ricordato perché il 25 di giugno era la data ri da ricordare, ovvero quando la più settentrionale delle repubbliche ex Jugoslave, ovvero la Slovenia, aveva dichiarato l'indipendenza. A Roma, lo stesso giorno, ho partecipato all'ambasciata croata alla celebrazione dei 25 anni dell'indipendenza della Croazia. Ma soltanto venerdì dello stesso anno, il 24 di giugno, è successo qualcosa che è cruciale per il futuro, sia per quelli eh, balcani balcanizzati, ma anche per l'Europa, che ha iniziato la propria balcanizzazione. Sto ovviamente referendomi di Brexit. Dunque, una contraddizione in termini di avere un Brexit soltanto tre giorni prima di un altro anniversario che in qualche maniera ha segnato un Brexit alla balcanica. Quasi un capitolo, un primo preludio, diciamo, per quanto concerne invece quello che stiamo assistendo e la vita alla quale stiamo assistendo ora, ovvero quella di Brexit. Dunque, tutte queste date che io spero voi non abbiate ricordato che io spero di dimenticare in futuro, ci devono ricordare soltanto un'unica cosa. Il Brexit e la balcanizzazione in Europa avviene mentre i Balcani si stanno europeizzando e che l'Europa non deve avere l'alternativa perché soltanto uniti possiamo evitare quello che è stata la guerra che tornò in Europa, perché la guerra in Europa è tornata 25 anni fa. Non facciamola tornare di nuovo.